Invece i Niniviti sfruttano questo tempo, resta il tempo di una Quaresima, dopodiché sarà la fine di questa grande città e dei suoi abitanti. Quando il Signore ha comunicato a Giona questo oracolo, potremmo chiederci, il Signore gli dice semplicemente, devi dire quello che io ti dico. Però nel test non ci viene detto quello che il Signore dice a Giona. Siamo sicuri che sia davvero... Questo è ciò che il Signore ha annunciato o quello che voleva dire. Spesso dentro la lettura e letteratura profetica sappiamo che i guai sono una denuncia del male, una denuncia del male che il popolo di Israele sta vivendo per dare un tempo, uno spazio di conversione. Pensiamo a Gesù anche, guai a voi, scribbi e farisei ipocriti. È un invito alla conversione, è una preparazione. Non è semplicemente un annuncio di catastrofe, ma è una preparazione alla conversione. È un chiamare per nome il male perché venga guardato in faccia e, e si cambi vita si trasformi lo stile di vita. Allora c'è una serie di oracoli che conosciamo come Naum, che avevo letto anche l'altro giorno, come Sofonia, che esprimono questo dissapore nei confronti di Ninive, che è una città eh, arida, una città che è destinata alla morte. E quindi anche in questi oracoli viene fuori probabilmente sottofondo di questa distruzione di Ninive, Forse i profeti rileggono la distruzione di Ninive dentro questa realtà di non disponibilità, di, non, di chiusura totale, di crudeltà e di non disponibilità a Dio. Il termine che viene usato per dire questa distruzione, Ninive sarà distrutta, è il termine Apak. E questo termine è un termine ambiguo perché esprime l'aspetto della catastrofe ma anche del capovolgimento. Quindi è un termine ambiguo che può dire sia distruzione, catastrofe, ma anche sarà capovolta Ninive, sarà trasformata. Fa capire che c'è una possibilità dentro questa storia di Ninive. Se c'è una possibilità, come mai Giona non la legge? Giona vede solo distruzione e non vede questa possibilità di cambiamento. Ciascuno di noi, potremmo dire, è posto sempre di fronte a questa ambiguità. Può leggere questo testo in un modo o in un altro. Ciascuno di noi, tante volte, di fronte a situazioni un po' ambigue, è chiaro che uno lo legge in un modo e uno in un altro. Qualcosa di simile accade anche per il sacrificio di Isacco. Abramo eh, sta per salire con suo figlio per il sacrificio, deve scegliere se farsi accompagnare da Isacco sul monte per offrire un sacrificio oppure se scegliere di considerare il figlio come vittima da sacrificare. Benin, ehm, un biblista francese, dice così il lettore è posto di fronte all'ambiguità dell'ordine divino senza nessun elemento che gli permetta di decifrare il significato esatto. Questa incertezza circa il senso della parola di Dio, lo obbligherà durante il suo viaggio verso il luogo a cercare di indovinare, sulla base di indizi sottili, l'intenzione di Abramo o quella che gli attribuiscono i personaggi che lo vedono agire, senza sapere se questa intenzione corrisponda a ciò che Dio chiede. Forse anche Giona si trova, appunto proprio per il termine che viene usato, di fronte a questa ambiguità. Siamo in cammino. Giona opta per il senso di distruzione. Infatti, da cosa lo capiamo? Perché lui dopo una giornata si ritira, aspetta la distruzione di Ninive. Capiamo anche dalla reazione negativa, arrabbiata, eh, che Giona ha.